Ciao a tutti, oggi prepareremo la marmellata di peperoncini piccanti, il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono peperoncini piccanti freschi, mele, pomodorini ciliegino e zucchero di canna. Andiamo il via alla ricetta, mettere nel boccale i peperoncini, le mele, e pomodori ciliegini. E andiamo a tritare il tutto per 10 secondi a velocità 8. Andiamo a riunire sul fondo del boccale Adesso aggiungiamo lo zucchero di canna. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Al posto del misurino, andremo a posizionare il cestello per evitare gli schizzi e facciamo cuocere per 20 minuti: 100 gradi. Velocità 3, 2 scusate. La marmellata è pronta. Andiamo a trasferire in dei vasetti. Marmellata di peperoncini piccanti. Grazie e alla prossima ricetta.